Le donne che hanno vissuto il femminismo e le ragazze della YouTube Generation sembrano mondi distanti, che non si parlano. Vecchi stereotipi che si rinnovano. Il corpo della donna come un campo di battaglia. L'amore e la violenza. Legami pericolosi. I diritti delle donne vanno difesi, ogni giorno. Non bisogna mai darli per scontati. E se si perdono, vanno riconquistati. Tutto questo le ragazze di ieri lo sanno. Devono saperlo anche le ragazze di oggi. Il femminismo è superato? Falso.